Giona quindi sta male di fronte al perdono del Signore. E la città invece sceglie la via della trasformazione. Queste persone che erano lontane da Dio capiscono invece qual era il significato profondo del messaggio. Coloro che sembrava che non avessero nessuna speranza invece sono liberi e capiscono che c'è anche per loro una possibilità. Ed è interessante leggere questo testo sapendo che Ninive è già distrutta. È come se il Signore volesse dirci anche là dove tu vedi ormai che non c'è più niente da fare, dove vedi solo cenere e morte, pensa che c'è sempre una possibilità. Accade così un fatto inaudito assolutamente non storico, che segna una sorta di riscrittura della storia. Storicamente Ninive viene distrutta nel 612 a.C. Ce lo testimoniano le cronache babilonesi che raccontano dell'assedio congiunto di medi babilonesi sciti. Ma vi è un piano super temporale, l'eterna decisione di Dio di salvare anche i peccatori più incalliti, decisione che muta la possibilità di distruzione allora in questa eh, realtà cioè il Signore voleva poteva convertire direttamente Ninive in che ci sta a fare il profeta? e quindi cerchiamo di entrare in questa missione del profeta diceva Baltasar nessuno può essere inviato se prima non ha rimesso tutto completamente in Dio in piena libertà così come un morente e eh, sono forti queste parole che esprimono questa rinuncia a se stessi solo se tutto è offerto e sacrificato solo se Dio è sommamente libero di scegliere ciò che vuole nel credente senza riserve alcune l'inviato può accogliere appieno il disegno di Dio e non un aspetto parziale. Vediamo che Giona non è ancora così libero, desidera che Dio faccia la sua volontà. Dio non ci chiede un impegno parziale, ma chiede la totalità. Vuole tutto, non un pezzetto, non una parte, non al 50%, non al 75%, o tutto o niente. Solo con una donazione totale si può rispondere al Dio che chiama. Giorno invece trattiene ancora qualcosa e fatica a sintonizzarsi con le divine frequenze. Mi sembra bello e importante soffermarsi su questo, perché se vediamo da una parte che quasi la conversione di Ninive va da sola, Vediamo che invece la conversione del profeta dura a venire. E ci rendiamo conto anche nella nostra vita che spesso vorremmo che le, nostre, le cose andassero come vogliamo noi, non come vanno in se stesse. Quante volte rimaniamo come il profeta, eh, sgomenti, sconcertati, bloccati, di fronte alle cose che vanno come vogliono loro, forse come vuole Dio non sappiamo però tante volte non come vogliamo noi e questo ci fa toccare come allora la nostra rinuncia è stata parziale che tante volte non doniamo tutto noi stessi e tante volte non tutto è offerto, e sacrificato tante volte ci riprendiamo qualcosa di noi i nostri sentimenti, le nostre emozioni la nostra offerta, il nostro modo di fare e non avremo mai finito in fin dei conti di vivere in questo dialogo con Dio questo rimettere tutto completamente nelle mani di Dio facciamo fatica a fidarci di Lui ad affidarci a Lui quindi ehm, c'è un tempo di conversione, i tre giorni, i quaranta giorni. Quale tempo scegliamo? Quale tempo è adatto per noi? Vediamo che forse in un giorno Ninive si converte, ma di quanti giorni ha bisogno Giona? Sono tutte piccole parabole aperte, come per dire che ci sono tante possibilità Tante risposte.